Ciao! Nella lezione in cui avevamo spostato gli oggetti nello spazio 3D per creare parallasse, li avevamo spostati dopo averli creati. Come facciamo a disegnarli fin da subito in una certa posizione nello spazio 3D? Per, per praticità creiamo un piano, eh, e lo ingrandisco e poi porto anche un po' su il cubo di default in maniera che stia sopra al piano, giusto per avere anche un piano sul quale ragionare e creo un oggetto gris pencil vuoto, siccome è vuoto non avrò materiali, eh, ho solo black e sarà il materiale col quale disegno e devo andare in draw mode e cominciare a disegnare qualcosa, magari utilizzo eh, ink pen per poter vedere meglio quello che sto disegnando allora cerchiamo di capire dove i segni vengono tracciati normalmente, se io disegno qualcosa ora qui, dove è stato disegnato? è stato disegnato in questa strana posizione eh, e se ora ne faccio un altro disegno, vedo che più o meno la posizione è la stessa. Se mi sposto un po' dal basso e disegno, è finito lì. Se vado sotto il piano e disegno, non vedo niente, però ho disegnato in quest'altro punto. Allora, la posizione in cui disegno è specificata da queste due voci, l'abbiamo visto quando abbiamo usato i righelli, che il disegno non finiva esattamente dove si trovava un empty, ma finiva appunto sempre nel, nello stesso luogo. Allora, quali sono le opzioni in questo caso? Origine, come punto di, di passaggio del piano di disegno, e infatti tutti questi cerchi passano per un piano che passa per l'origine degli assi. E poi il piano di disegno è la vista. Quindi se io sono inclinato qui e disegno, questa, in questo caso disegno un rettangolo, posso notare che il piano dove ho disegnato passa per l'origine ed era orientato rispetto alla vista. Per quello quando mi trovo in un'altra inclinazione e disegno di nuovo qualcosa, è orientato rispetto a quest'altro. Posso bloccarlo dicendo e nella modalità 2D Animation, fateci caso, è impostato in modo diverso. Per esempio, se io metto front xz, sarebbe il piano che mi ritrovo davanti, xz, quando guardo le cose da davanti, quando sono qui eh, eh, e dopo aver premuto il tasto 1 sul tastierino numerico, se disegno questi quattro angoli, possiamo vedere che sono disegnati lì. Ma anche se io inclino la vista e disegno, i disegni sono finiti comunque sul piano XZ anche se mi inclino moltissimo, ovviamente più difficile, più sono inclinato più è difficile e vedete qua lo, ho sbagliato molto, quindi non vi consiglio di usare questa opzione e disegnare comunque con angolazioni molto Ampie perché è difficile intuire dove vanno a finire i nostri segni vedete appaiono anche delle enormi deformazioni però questo è un modo per bloccare il disegno su un certo piano ovviamente abbiamo i tre piani possibili quindi per esempio il piano del pavimento eh, il disegno è finito esattamente sul pavimento e altrimenti posso eh, utilizzare anche il cursore ma nel senso dell'orientamento io non ve lo consiglio perché è un po' difficile da capire normalmente la vista è esattamente quello che ci aspettiamo girando attorno a una scena 3D eh, disegno credendo di disegnare eh, nella vista però vedete come in questo caso ho fatto un disegno che è finito dentro al cubo se nascondo il cubo momentaneamente vedete è finito lì dentro perché passa per l'origine ma il mio disegno era vicino al cubo quindi invece di passare per l'origine io potrei decidere di passare dove passa il 3d cursor ed è l'opzione che consiglio perché è quella più facile appunto e quindi in questo caso io posso spostare il cursore 3d facendo eh, maiuscolo clic e andare a disegnare qualcosa nella posizione in cui si trova il cursore e vedete essendo inclinato secondo la vista è finito lì quindi se io volessi disegnare qualcosa qui sulla faccia del cubo posso fare eh, spostare il cursore qui mettermi davanti e in questo modo ho disegnato esattamente sulla faccia del cubo e in realtà continuo a disegnare diciamo all'altezza della faccia del cubo anche quando non sono sopra il cubo e devo solo stare attento a non cambiare appunto inclinazione della vista altrimenti cambio per via di questo adesso annullo questi due segni se volessi continuare lì ha senso che utilizzi in questo caso front xz però posizionato sul 3d cursor ecco che il piano rimane quello frontale però non è più in un posto qualsiasi ma è nel posto dove si trova il cursore quindi mettendo per esempio il cursore qui farei un disegno sul piano frontale sempre però nel posto in cui passa il cursore e quindi diciamo è molto, quando si prende un po' di dimestichezza è abbastanza facile comandare con queste due opzioni i posti dove devono finire i segni. Molto utile è la modalità Surface Nella modalità Surface eh, Qua rimetto sotto View Nella modalità Surface Io disegno sopra alle superfici che ci sono già Le superfici 3D Quindi eh, se io disegno qui qualcosa La sto disegnando esattamente Sulla superficie del cubo Però l'ha disegnata a una certa distanza La distanza è specificata qui 0,15 Quindi in realtà l'ha disegnata ben distante L'ha disegnata a 15 cm A nullo Perché ricordate che ragiona in metri Blender eh, quindi, se io la voglio disegnare a 1 mm dal cubo, faccio 0,001, disegno, e il segno è finito a 1 mm di distanza dal cubo. Volendo noi possiamo anche mettere 0 in modo tale che sia appoggiato del tutto sopra il cubo. Il difetto qual è? E lo vedete che essendo la linea un segno tridimensionale, una specie di tubo, eh, se lo metto a distanza 0 finisce per essere esattamente compenetrante col tubo e quindi crea un po' di fastidio. Questo è il motivo per il quale è comunque meglio tenersi diciamo a un centimetro mezzo centimetro, dipende da quanto è grande la vostra scena ovviamente, però vedete... Se vi tenete leggermente distanti fate un po' di prove, quindi in questo caso per esempio è troppo e il millimetro che avevo messo prima andava benissimo, magari 2 millimetri e adesso questi segni sono disegnati sopra il cubo. Può essere anche un modo molto pratico per aggiungere dettagli a un modello 3D semplice, li potete aggiungere con grease pencil in questo modo disegnandoci sopra. Siete sicuri che da qualsiasi parte voi vi muoviate, il disegno finisce esattamente sulla superficie del cubo perché questa modalità surf surface obbliga tra l'altro anche di oggetti diversi quindi se io disegno qui come vedete mi metto magari esattamente qui da davanti e trascino un po di linee le linee sono tutte finite esattamente sulle due superfici quindi creo ora un altro oggetto per esempio un uv sphere la sposto qui torno nel mio oggetto grease pencil in mode se disegno qualcosa. Adesso sono ancora in modalità surface quindi come vedete finisce sulla sfera e quindi è un modo anche molto facile per dare una forma ai nostri segni. Se nascondo la sfera i segni come vedete hanno questa dimensione sono stati disegnati sulla sfera non ne hanno più bisogno dopo è solo il posto dove sono stati disegnati fin da subito. L'ultima modalità, Stroke, è comoda quando ci sono già dei disegni in scena. Allora Stroke significa che si appoggia a dei disegni già esistenti, a dei segni degli Stroke già esistenti. Quindi in questo caso, eh, tutti, come vedete c'è scritto tutti i punti. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che se io eh, mi reco qui e traccio questo segno, lui cerca di farlo passare eh, tutti i suoi punti per i segni esistenti. Quindi se lo allungo di più vedete nella seconda parte non, non avendo più dei punti ai quali attaccarsi ha seguito l'indicazione che c'era già qui view e quindi è andato rispetto alla vista. Eh, il comportamento può essere cambiato più che in all points è un po' più facile capirlo con first point quindi io mi posiziono diciamo eh, per esempio voglio aggiungere qualcosa qui, mi posiziono secondo la vista dove vorrei aggiungere qualcosa e faccio dei segni a partire sempre da un segno esistente e come vedete sono finiti tutti nello stesso posto. Se li avessi fatti senza toccare niente, ma qui, vedete sono finiti attaccati lì. Quindi io in un attimo con questa modalità posso passare da davanti a dietro senza nessun problema perché il primo punto è sempre sullo stroke ovviamente punto finale invece vuol dire che io posso cominciare da qualsiasi parte finire sullo stroke e il segno viene spostato diciamo nel, nel posto dove deve andare nel momento in cui diciamo rilascio il mouse e vedete in questo caso ha avuto questo comportamento strano che è abbastanza tipico di, eh, anche di all points se io adesso con tutta questa confusione in scena con all points traccio questa riga No, ha cercato di <ride> toccare tutti i punti che ci sono io di solito utilizzo first point perché cos'è una cosa comoda che si può fare con grease pencil cose come un albero quindi se io metto il cursore qui e scelgo di eh, disegnare su 3d cursor nel piano frontale mi metto da davanti eh, in questo caso eh, non è quindi il piano frontale ma il piano laterale mi metto da davanti e disegno l'inizio di un albero da questo lato vedete l'ha disegnato nel 3D cursor sempre lì, essendo sul piano posso guardarlo da qui e andare ad aggiungere segni poi però eh, se, se facessi così rimane piatto e allora eh, scelgo view ma scelgo anche stroke e scelgo eh, first point e quindi che succede? che io posso spostarmi di lato il segno c'è già e lui si collega automaticamente nel primo posto dove mi sono eh, do, da, dal quale parto e quindi collega i rami automaticamente a quelli già esistenti e io spostando la vista posso dare diciamo volume al mio albero in questo modo in varie direzioni stando attento sempre a cominciare dove un segno c'è già quindi questi sono tanti strumenti che abbiamo a disposizione per disegnare le linee già direttamente nel posto in cui le vogliamo. Grazie e alla prossima.